Ciao ragazzi, tutti King e vi ho oggi in questo nuovo video Quest'oggi siamo in un video molto boh Ho solo un problema, ovvero che mi devo mettere il cappello Ho pensato perché non fare un video dove crea una memoji Perché è un video che volevo fare, diciamo, da due settimane Il problema è che mi è sembrato un po' una stranzata come video da fare, no? Però l'ho visto che l'ha fatto anche Edoardo Che l'ha fatto, ovvero Sespo, sì, l'ha fatto Quindi se l'ha fatto lui non penso sia tanto una stranzata Ah sì, magari nel video non sarò molto... Particolarmente attivo È perché mi fa male il cazzo Sono stato appena operato al cazzo E mi fa male il cazzo Quindi a sua volta mi rode il cazzo Scusate se parlo con la bocca piena Ma anche Sasha Gray parla con la bocca piena <ride> Oggi creeremo il mio Memoji Come vedete mm -hmm. um. La mia tonalità di pelle è più <ride> Non è quella Diciamo che è più questa Forse un pochetto più Come la mia pelle è così vero? Sì, poi non ho lentiggini né niente. Di Cristo. Taglio dei capelli, eccolo. Ah, non è ok Scusate se. Ah, vabbè, vabbè, vabbè, signori miei. A questo, io so sicuro così. So sicuro così io. Guarda che capelli che faccio. Ah. Poi dopo ci facciamo anche la fototattica di Uva. Andiamo a mettere su Instagram. <ride> Eccoli qui i miei capelli. Ma che differenza c'è? Ah, così sono un prete. No, così son prete, così son prete, così sono prete. <ride> allora, vediamo un po' se ci metto a taglio dei capelli. Beh, dato che ci stanno solo questi... Solo questi. Forma della testa. Mm. Ok, questa va bene. Il mento ce l'ho così. <ride> no, non ce l'ho così. il mento. Come ce l'ho il mento io? Così, così, è normale. Per chi non sapesse di che colore ho gli occhi, io ce li ho viola. No, non è vero. Ce l'ho marroni. Purtroppo, anche se li vorrei tipo rosa. Quanta storia, rosa! Io me li metto viola i capelli. E se I capelli gli occhi. Io me li metto viola gli occhi: dite viola scuro o viola chiaro? Scuro. Forma degli occhi: tipo questa. Mm, sì questa, questa. Va bene, in teoria, no? A voglia, a voglia. Sopracciglia. Allora io mi sono tagliato il sopracciglio di piccolo cioè nel senso che non è che mi sono tagliato e mi hanno messo i punti Cioè me lo sono proprio tagliato con le forbici Una parte qui del sopracciglio <coughs> E quindi vediamo se c'è una parte tagliata E poi ce l'ho grande Ce l'ho grande le sopracciglia purtroppo Questa qui in teoria si basa molto sulle sopracciglia Forte, forte, forte, mi piace Naso e labbra, le labbra ce l'ho molto sottili io Praticamente ce l'ho così le labbra E se il tipo le volessi blu? Ma che mi dici se possono fare blu? Mm, ma io voglio tipo la barba matta Tipo questa Occhiali Sì gli occhiali ce l'ho ma non penso che li voglio mettere Cioè non li voglio mettere gli occhiali Copri i capi A voglia ce l'ho A voglia Sì a voglia nero Sì sì Troppo nero nero Oh fighissimo Ah questo qui è pepe? Ah! Ciao Peppi mm, Ma sai come mi becchi Peppe mm. eh. Ma hanno messo le cose nuovissime Hanno messo il Koala Ciao ragazzi Quest'oggi siamo in un uh, Un nuovo video in cui parleremo dei bastoni Che vengono lanciati ai gani, Insomma sì, è un video un po' particolare Vediamo se sono tipo Peppe Posso essere Peppe? Posso essere Peppe? Oh, posso essere Peppe? Ciao ragazzi <ride> Mi piace saltare su... Quello lì Quindi niente Lascio qui Il co Giordana bene, Tutto ok Giordana Mi sta scrivendo Mentre faccio il video <ride> Se questo video vi è piaciuto Vi di lasciare un bel mi piace Iscrivervi al canale Se non l'avete già fatto Perché se non l'avete fatto Siete un po' dei Cagnolini E niente Lasciate un bel mi piace Seguitemi su Instagram Importantissimo Condividete il video Se l'avete già fatto Commentate con Hashtag Hashtag lingua Ci vediamo Lunedì Con un prossimo video E niente cioè, bella per il mio emoji E bella per <laughs> I got bribes <broads> in Atlanta. Just above me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van.